Ciao, guerrero Wanyu! Sono sempre io, lei. Se vi siete persi il video precedente, link qui sopra. Oggi vi parlerò della conseguenza di tutti gli episodi precedenti. Sto parlando di layout. Layout. Ok, cercherò di essere il più chiaro possibile. Etimologia termine. Dall'inglese, disporre, lei, fuori, out. Chiaro, no? No, per niente. Beh, l'inglese medio. In base al contesto cambia il significato dei termini. Ad esempio, se deve mettere in chiaro una questione qualunque, l'inglese medio dirà Let's lay out. Non che mettiamo le cose in chiaro. O ancora, per dire che va a carte scoperte in una partita di poker, egli esclamerà I lay... I lay out my points. Ossia che ha messo le carte scoperte con il vario punteggio Ok, non è una lezione d'inglese Ma se ci riflettiamo per un millisecondo Ci rendiamo conto che la parola unita Diventa disporre, in ordine e in maniera chiara Immaginate se ogni volta dovessimo esprimere questo concetto in italiano Che Dio ringrazi l'inglese medio Una volta chiaro questo bellissimo termine a risparmio vocale energetico, cosa voglio dire quando intendo che unisce tutti gli episodi precedenti? Beh, esattamente quello che ho detto. Ok, molta sostanza, ma infatti? Prendiamo due esempi, no? Uno di una composizione grafica di un manifesto e l'altro di un'interfaccia utente. Ma sulla UI non è ancora il momento di parlare. Il primo viene realizzato dal mostro sacro della grafica italiana. Beh, non può che essere la leggenda Bruno Munari. Per parlare della sua enorme grandezza non basterebbero i mesi. Ma non dilunghiamoci. 1945, realizzazione di questo manifesto. Pensate che questa è solo una bozza per la Pirelli. Ebbene sì, la Pirelli prima faceva anche gli impermeabili. Comunque focalizziamoci sulla tecnica. Oggi lo potremmo chiamare compositing, ma all'epoca era un semplice collage di più elementi o stampati o stampati da giornali, presi da altre riviste, e incollati una stampa finale dalla parte testuale rimanente. Osserviamola bene. Elementi visual uniti perfettamente con fonte e logo, e con lo slogan in opacità meraviglioso che spiega tutto: il sole nella pioggia. Ogni elemento in un raggio di quel sole a modo di simbolo futurista. Una sola parola. Perfezione. Il secondo caso è un'interfaccia web che tutti conosciamo, una a caso, quella di YouTube. Creatore: più di uno, forse anche troppi, ovviamente figli di mamma Google. Il layout del web ha dinamiche ben precise, infatti dovete sapere che esso dipende da ciò che noi guardiamo in poche parole dove l'occhio umano cade per primo. Da qui ben due layout differenti. AF e AZ. Sono entrambi percorsi che l'occhio umano fa per leggere una pagina web. Ma questo è ancora un altro argomento. Ok, piccolo sondaggio. Secondo voi YouTube ha il layout AF o il layout AZ? Rispondimi qui sopra. Ma passiamo alla parte meramente tecnica. Loghetto in alto a sinistra, non prima dal nostro bel hamburger menu, seguito dal grosso rettangolone orizzontale per idealizzare una mini TV. Quanto a destra una lista di anteprime di altri canali a mo' di zapping digitale Sotto la tv ecco un bel titolo seguito da bottoni interattivi li chiameremo icon set. scorrendo sotto la possibilità di commentare o di leggere commenti Conclusione Font più visual più logo è uguale a layout Per oggi ho terminato ma solo per oggi se questo video vi è piaciuto non aspettate altro, spolliciate ed iscrivetevi al mio canale. Qualsiasi commento buttatelo giù, invadete di commenti questa home. Vi ringrazio per la visione e adesso spegniamo.